Siamo al Salone del Libro e siamo con Guido Cerrato che è un dirigente della Camera di Commercio, in particolare o più specificatamente dirigente area sviluppo del territorio e regolazione del mercato ed è qui per parlarci di un nuovo progetto, il progetto Bottega Artigianato. Allora eh, Guido, come, come possiamo presentarlo, come possiamo raccontarlo questo progetto? Allora, il progetto, il nome corretto è Bottega dell'Orientamento e ha insomma, le, le, le sue caratteristiche nel nome, si occupa di orientamento, quindi orientamento al lavoro e alle professioni e, e vuole essere una bottega nel senso che vuole essere un'occasione per ehm, sperimentare in modo concreto, pragmatico e, e, e, e laboratoriale delle, delle, delle idee, delle sfide che vengono in alcuni casi presentati dalle imprese, in altri casi dal, dalle scuole. Eh, quindi è di fatto un progetto che eh, ha l'obiettivo di, di ehm, fornire informazione, formazione ma soprattutto opportunità di confronto su idee concrete per mettere scuole da un lato, di ogni ordine, quindi superiori, ITS, università e imprese dall'altro di fronte a delle sfide, sfide ma concrete quindi sfide che si possono trasformare nell'individuazione nell di un'opportunità di creazione di creare un nuovo prodotto, di un nuovo servizio, partendo da, da, da idee che, eh, come abbiamo fatto fino adesso, sono idee che quasi sempre arrivano dall'impresa che ha un problema e lo pone alla scuola. Però nello sviluppo del progetto riteniamo che anche le scuole potranno eh, portare no, qualche challenge al, al mondo delle imprese, soprattutto le medie e piccole imprese. Ma eh, Bottega dell'Orientamento in qualche modo ha a che fare col, col, con i progetti già esistenti di scuola lavoro? Assolutamente sì, eh, diciamo che allora, la Camera di Commercio ha vent'anni che si occupa di eh, attività nel mondo del, del, dell'orientamento verso, verso quello delle imprese. Eh, da, da qualche anno la legge ci ha eh, detto di, di, di occuparci prima di alternanza e adesso ha ampliato un po' l'orizzonte sull'orientamento, e quindi sicuramente è, è un'attività che rientra nelle nostre finalità istituzionali, che è la legge appunto che ci, che ci attribuisce e noi come sistema camerale eh, vogliamo essere, come piace dire a me, un po' il ruolo di cerniera, no? di congiunzione tra, tra i due mondi, che poi comunque sono sempre due fasce facce della stessa medaglia perché senza la formazione di professionalità non c'è uno sviluppo del lavoro e senza il lavoro non c'è l'opportunità professionale, quindi è ovvio che come Camera e soprattutto come area che si occupa dello sviluppo del territorio ci dobbiamo occupare di tutte e due le facce della medaglia. La formula è quella dello stage o avete altre formule alternative? No, allora in questo caso parliamo proprio di laboratori esperienziali, quindi l'obiettivo non è quello di eh, offrire opportunità di tirocinio, di stage, eh, ma l'opportunità è proprio quella di mettere mondo della scuola e mondo del lavoro di fronte a delle sfide concrete. Chi volesse approfondire, lei è stato molto chiaro indubbiamente, ma chi volesse approfondire e trovare qualcosa come documentazione dove può andare? Allora, sul nostro sito, alla sezione dell'orientamento, c'è tutto quello che ho detto, ho spiegato molto meglio. Eh, abbiamo i riferimenti mail, anche telefonici. Eh, ovviamente, tutto questo noi lo facciamo con un gruppo non numerosissimo di, di persone, ma sono cinque colleghe che lavorano su, questa, su queste tematiche. Quindi, o sul sito oppure rivolgendosi direttamente agli uffici, credo che si potranno avere tutte le informazioni necessarie. Aggiungo una cosa che non è un dettaglio: nei prossimi 3-4 mesi dovremo andare in produzione con una piattaforma tecnologica che si chiamerà proprio bottegaorientamento.it eh, che offrirà non soltanto servizi informativi eh, e, e poi anche servizi informativi tramite delle pillole web ma fornirà anche degli strumenti per, per consentire alla scuola, al mondo della scuola e al mondo delle imprese di creare e incontrarsi proprio su questi laboratori esperienziali. Guido Cerrato, dirigente area sviluppo del territorio e regolazione del mercato, grazie per quello che fate. Grazie a voi, buona giornata.